Ben ritrovati carissimi amici, in questo mio video parleremo di un nuovo suono radice, sempre correlato alla lettera che stiamo studiando, quindi sempre correlato a AL, ma aggiungeremo eh, quest'oggi una nuova lettera che è l'ultima dell'alfabeto, quindi TAU. AL TAU che in pratica fanno AT, ok? AT, ma letto anche a volte ET. Vanno a indicare in qualche modo un traguardo. Vedete che quella, la, il TAU, alla fine, è una croce, sì, ho capito, ma eliminiamo tutti i significati possibili cristianizzati, cattolicizzati, eccetera, non ce ne interessa di quello... Andando molto più indietro, cosa indica una croce in quel modo? Indica due ehm, pali, diciamo così, messi eh, in un campo, ad esempio uno e così, per delimitare un confine oppure un, un obiettivo, cioè un, un traguardo, no? Venivano usati, ad esempio, durante l'aratura del campo, in fondo ci veniva messo un paletto, in questo modo, a forma proprio di croce, affinché poi con i buoi passando, ok, si riusciva a fare una riga, un'incalanatura, un, un, un lavoro dritto, va bene? Fino al, mm, al traguardo, quindi è da qui che deriva il discorso di at, et, che vuol dire traguardo. Uh, un punto segnato anche, no? Da qualche parte e Il Vedete la, a volte no? la semplicità da cui poi derivano le cose Il um, al è anche, abbiamo detto sempre, no? un toro, l'immagine del toro, l'immagine dei buoi no? Del buoi che lavorano, eccetera Che raggiungono cosa? questo punto di... Um, di arrivo, ok? Questo traguardo di arrivo. Quindi immaginate l'immagine dei buoi che lavorando raggiungono il punto segnato appunto da due bastoni eh, incrociati, no? Ecco, solo questo è in realtà il significato primario, originario di, di, di ciò, ok? Poi naturalmente proprio perché è un linguaggio pittografico, ovviamente descrive le forze, quindi descrive esattamente questo tipologia di forze. Ecco perché in questo mio video io vi ehm, insegnerò i, i rituali eh, per esattamente spianare la strada, proprio come però questa immagine che vi ho appena mostrato, no? Spianare la strada può essere spianata per un obiettivo, quindi per un obiettivo che avete nella vostra vita, Uh, C'è questo concetto, no? Io sono qui, voglio raggiungere questa cosa nell'obiettivo, quindi userò un po', diciamo così, il tempo come, come campo di battaglia, e voglio uh, invocare, diciamo così, la forza che fa questo. Cioè, la forza che ti fa spostare verso un preciso traguardo. Eccola qua, ok? Ehm... Um ma anche, ovviamente, può essere usato in, un, in una maniera spaziale vasta, senza temporale, nel senso, se dovete andare in un luogo, magari fare un viaggio un po' più lungo, eccetera, eccetera, voi, tramite le forze e l'utilizzo della vostra magia, potete ehm, quasi garantire proprio, ok, che voi arriverete sani, in sicurezza, protetti, nel luogo dove dovete andare. Capite l'importanza di vedere le forze nel mondo invece che vedere gli oggetti? Cioè, cambia proprio completamente la prospettiva, ok? In qualche maniera. Diciamo, la, la vera poi parola radice che noi andiamo di potenza, che noi andiamo a utilizzare, non è soltanto "-et", che, che poi tra l'altro in inglese "-et", a t, la proposizione è rimasta esattamente così, invariata, neanche, neanche mutata, no? Ecco. Va bene, mm, allora, dunque, iniziamo col dire subito che la nostra parola di potenza che noi andremo a utilizzare non è propriamente soltanto A T, ma è A ta. Così come l'avete scritta, abbiamo aggiunto una H in fondo, perché questo veramente significa arrivare, arrivare là dove devi andare, arrivare. Ok, raggiungere l'obiettivo, raggiungere il traguardo, arrivare in un determinato luogo. Atta. Invece, soltanto at significa. Tecnicamente significa soltanto il, il, um, il il traguardo, no? diciamo così, il marchio anche, vuol dire anche marchio. Per esempio, quando si innalza una bandiera, si mette sopra una casa o sopra un castello, quello lì è in rappresentazione e in rappresentanza di quella famiglia no? che l'ha conquistato, di quella nobiltà, di quella fazione che ha conquistato quel territorio. Gli stessi americani hanno, hanno messo, teoricamente bandiera americana sulla luna quando ci sono stati, no? Quello è proprio un esempio di et, a t, ok? I, il marchio anche di qualcosa, mm, ma anche poi le firme nei contratti, non un bel contratto, la firma di entrambi è sempre questo, questa specifica forza anche, no? Di solo et. A ta, invece, ci dà proprio questa specifica, arrivare. Ecco perché lo andiamo ad utilizzare. Mm? Allora, io ora giro la telecamera e vi mostro come si usa nel rituale. Iniziamo con il primo caso in cui il luogo da raggiungere è proprio un luogo fisico. Come vi dicevo, dovete fare proprio un viaggio e quindi volete eh, propiziare eh, con il potere delle lettere e dei suoni, quindi muovere determinate forze, in questo caso specifico la forza di Atta, cioè la forza di arrivare, ok? Arrivare a destinazione. Quindi, come si fa? Rimarrete sorpresi in realtà di quanto poi le cose eh, sono semplici, va bene in qualche modo, però vanno fatte bene. Vi dico subito una cosa importantissima. Atta, la T, non è proprio la T italiana t, t, t, t, t, cioè con la lingua nei denti quasi, no? Provate a fare TTT. T, t, t, t. la lingua è quasi proprio sui denti, no! In questo specifico suono la lingua deve essere più in alto, verso il palato proprio, in alto, quindi ATTAH. E la H si deve sentire bene, ATTAH. Poi ci sono alcune, avete già iniziato a vedere sicuramente, che ci sono alcune radici di suono che si conoscono bene, ci si pratica bene, vibrandole, no? Abbiamo visto, no? Amma, eh, ok, le abbiamo viste. Però ci sono altre radici di suono che invece si vibrano male e invece si conoscono meglio semplicemente pronunciandole. Quindi questo, in effetti questa radice è un po'... Tosta, cioè non è che voi eh, la conoscerete immediatamente, dovete lavorarci io vi, almeno una settimanetta, ecco, il solito, vi ricordate, no? La solita pratica di conoscenza de, della radice a questo punto, non solo della lettera, ma proprio della radice, io vi consiglio di farvela almeno per una settimana, eh, forse anche due, c'è cioè necessità, prima di, poterla, di potervi sintonizzare veramente, no? Vi ricordate che vi ho parlato degli stadi magici di conoscenza del suono e delle radici, che sono prima di tutto una sintonizzazione, senza la quale non è possibile niente. E per sintonizzarsi con una lettera oppure una radice di suono, è necessario praticarla almeno per un certo periodo. E, mh, poi ovviamente... Eh, a, potrebbe avvenire per chi poi si spinge più in là l'acquisizione di una potenza di suono ok? e allora lì è tutta una cosa differente ma comunque adesso quello che ci interessa è la sintonizzazione perché se non avete attivato nessuna sintonizzazione con la frequenza la potenza che voi poi volete andare a usare perché avete uno scopo, perché vi serve per qualsiasi cosa eh, sarà molto, molto, molto difficile e comunque, insomma, non è il modo giusto perché se non l'avete sveglia in voi come potrete mai utilizzarla, ok? Comunque per questo naturalmente dovete guardare i video precedenti di questa rubrica. Allora, iniziamo subito. Eh, vi faccio vedere... Allora, questo qui è l'esempio di una cartina, per esempio, dell'Istria, no? Allora, semplicemente si mette, vi faccio vedere, no? Con un pennarello, anche con una penna nera, per esempio, no? Una qualsiasi penna nera, ora uso il pennarello perché lo vedete meglio, mettiamo dove mi trovo io adesso, per esempio, mettiamo che mi trovo qua, no? In questa zona qui di pa PASIN, ok? Ci faccio la mia al Dove è che devo andare? Ma Mettiamo che devo andare a Labin. E qua ci metterò la mia Tau. Va bene? Mentre io lo faccio, dovrò pronunciare diverse volte la mia parola di potenza. Quindi è un po' come se io, mentre lo traccio, ci sto, lo sto caricando con la parola di potenza. Quindi mentre stavo tracciando questo, ora io non l'avevo fatto perché giustamente non è che lo sto facendo veramente, no? Però, attà, attà, attà, attà, attà, attà, attà. E aspetto di sentire che ci siamo. Attà, attà, attà. A un certo punto sentirò che è carica. Qui è uguale. Atta, atta, atta, atta. Devo sentire. È carica? Sì, no, sì, no. Ci siamo, ci siamo. L'ultima lettera, che è la H, la faccio su di me. Quindi la farò o sulla mano direttamente, come in questo caso, no? Ecco. Oppure la farò... Si può fare anche sul proprio veicolo sulla propria macchina, sul proprio veicolo va benissimo. E qui è uguale, no? A ta a ta a ta a atta atta. A, a un certo punto sentirete un collegamento. 1 2 3, sentirete un forte collegamento. È molto palese come cosa, non è una cosa fraintendibile. Basta. Vuol dire che avete fatto bene, che l'avete attivato Raggiungo questo luogo Labin, in questo caso, no? Raggiungo questo luogo Labin Con certezza, sicurezza, protezione Basta Chiudete La vostra mappa Dovete avere una mappa Poi vi faccio vedere anche come si faceva Quando le mappe non c'erano E quando la chiudete La potete chiudere con un nastro e questa la terrete semplicemente in macchina. Pronta, ok? Collegamento creato, io ci sono... Di solito si fa su se stessi perché insomma poi non si sapeva se andavi o sul cammello oppure un tratto a piedi oppure un tratto... Così tu hai la protezione... No, ricordatevi, non è solo protezione, qui è molto più forte. Cioè qui c'è anche la protezione compresa, ma è proprio la forza di arrivare a destinazione. Capite? Quindi è proprio ancora più um, diretto il discorso. Non è solo... Mi proteggo durante il viaggio, no, è proprio arrivo, ecco perché era molto importante, soprattutto in territori desertici, eccetera, era proprio molto importante a, a arrivarci laddove dovevi arrivare, no? Ecco, allora vi faccio vedere solo un, un, cioè un, un una curiosità, no? Quando non c'era proprio la mappa, questa qui è pronta, ok? La tenete lì e potete andare in viaggio quando, um, se siete in famiglia eccetera eccetera, non c'è problemi, fatelo su di voi così siete a posto. Quando non c'era la mappa, perché vi dico, non è essenziale che ci sia proprio la mappa perfetta così. Se c'è è meglio stampatevela, oggi abbiamo la possibilità, stampatevela, ok? Anche più piccola va benissimo e, e, e, e la fate e va bene. Che sia tutta sullo stesso foglio. Quindi, per esempio, anche se, se dovete andare in America, rimpicciolite lo zoom della vostra mappa, insomma, qui ci deve essere dove siete, qui l'America, non in posti diversi o la mappa tagliata. È bene che ci sia proprio la mappa, può esserci anche la mappa di tutto il mondo, capito? Lo fate indicativo, naturalmente, non al centimetro, no? Però ci deve essere l'intera zona geografica, non deve esserci uno spazio nel mezzo, uno stato. Quando questa cosa qui non deve essere per forza così precisissima, perché quando non c'era una mappa scritta, ovviamente se c'era era oro, quindi non è che ti mettevi a scrivere sulla mappa, tu potevi fare semplicemente una mappa mentale. Quindi, per esempio, qua, per esempio, no, ti faccio un esempio: qua ci poteva essere, no, la mia casa, va bene? E quindi, ovviamente la mia casa la potevo mettere, ehm, sì, potevo mettere qua direttamente al, no? Però prima di fare al e tutto, uno disegna la casa, poi disegna per esempio, che ne so, qua ci sono, non lo so, eh, le cose principali che uno si ricorda, no? Le montagne rocciose, vi faccio degli esempi. Mi ricordo che c'è un fiume che si chiama Danubio. Mi ricordo che um, c'è una foresta no? di alberi. Che naturalmente... viene chiamata la foresta nera come era classico, no? <ride> foresta nera. Ne bastano tre o quattro di questi di questi um, di questi riferimenti. Non, non importa, va bene? E alla fine si metteva, per esempio. Um, non lo so. Il bazar centrale. di Istanbul è un esempio, eh? va bene? Eh, e qua naturalmente ci si metteva il TAF, mi capite? non si faceva né disegnini né nulla eh? però sapendo due, tre cose, quattro, cinque che tanto dovevi attraversare si mettevano nel mezzo quindi, di solito c'è proprio la casa Si mettevano nel mezzo Quindi stessa cosa Quindi quando avete la mappa disegnata così Ok? Atta Atta Atta Atta Mentre disegnate Ascoltate che sia carico È pronto? Sì Uguale Tau eh, scusate Atta Atta Atta Atta Atta Fate la croce no? Atta Atta Uguale, e poi fate il simbolo finale e anche quello lo caricate. Sentite il collegamento. Stessa cosa chiudete. Eh, e la, meglio è un nastro. Se avete il filo di spago, usate il filo di spago. Ok? Il colore non, è, non ha importanza in questo caso. Penso che abbiate capito. Provate assolutamente questo rito. Ovviamente non se dovete andare dietro l'angolo di casa perché non, av non avrebbe molto senso, va bene. Però è molto bello perché proprio cioè, perché tutto quello che fate vi aiuta a imparare. Quindi già anche qui, vedete, ci sono nuovi elementi, no? Eh, cioè il caricare un simbolo cioè, e poi, bam, sentire il collegamento tra i tre. Non è poco. Queste cose si imparano se le fate, se non le fate eh, è sicuro che non si imparano, no? Quindi tutto serve mai finalizzato solo al rituale. Cercate di fare il più possibile quello che potete, perché non è mai finalizzato solo al rito. Tramite il rito imparate anche tutte altre cose, capito? Questo è un po' anche lo sviluppo poi magico eh, di una persona. Adesso... Rigiro la telecamera, vi spiego come si fa quando avete un obiettivo e volete raggiungerlo. Eccoci qua. Allora, prima di tutto vorrei, 30 secondi, spiegarvi quanto è importante nella propria vita avere degli obiettivi. Chi non ha obiettivi sarà sempre perso, perché nei piani sottili hai tutte le cose Immagini, sfumate, desideri che arrivano, vanno e vengono, vanno e vengono. Tutte cose generiche e mai definite, tutte cose... Ma guardate la realtà come funziona. Nella realtà io mi guardo intorno. È tutto definito. Un mouse è un mouse. Una porta è una porta. Non ho mai visto una porta che invece è anche un po' un cane. Cioè, Sto dicendo delle cose assurde Questi fiori che vedete dietro di me Non sono anche Un computer Quel, Quella lampada Non è anche Una montagna Veramente Sto parlando per assurdo Però Quello che vi sembra scemo Perché vi sto dicendo delle cose che Vi sembrano un po' sceme Un po' stolte Invece perché nei piani sottili la maggior parte delle persone è proprio quello che fa? Nel vostro piano sottile, nel vostro mondo sottile, è quello che probabilmente sta accadendo, state attenti a questo. Se non avete obiettivi sta accadendo, sicuramente, capite? Quindi, se si vuole veramente iniziare la manifestazione, si deve fissare delle cose che inizino a piovere fino alla materia e al mondo materiale. Avere degli obiettivi per la propria vita è proprio questo, questa direzione, va bene? Quindi il mio consiglio è scrivervi degli obiettivi, devono essere ben definiti, devono essere anche specifici, tipo non è che potresti dire voglio essere ricco, ok? Voglio essere ricco, cosa significa per te ricco? Quanti soldi al mese, quanto, ok, qu soldi disponibili, soldi investiti, uh, quanto, cosa significa per te essere ricco, con precisione, nei numeri? Quando hai detto questo, ok, come ci arrivi a questo? E quindi iniziano altri obiettivi. Quindi il mio grande consiglio per voi, e finisco qua, è stabilire degli obiettivi a breve termine, un mese, due mesi al massimo, breve termine. Obiettivi a medio termine, sei mesi, un anno. Obiettivi a lungo termine anni, 5 anni. Questo è il mio prezioso consiglio per voi, perché in questo modo voi stabilendo gli obiettivi, guardandoli ogni giorno e capendo step by step cosa fare, voi, nei piani sottili, state creando dei, de, de, de, dei tau, quello che abbiamo detto dei marchi dei paletti per il vostro futuro a cui poi il bue si avvicinerà passando l'aratro. ma se non mettete il tau nella vostra vita da nessuna parte poi non vi potete lamentare perché non state usando con saggezza le forze della vostra vita, mi capite? In realtà non ci sono ingiustizie, In, io penso 99 per cento, non lo so, anche di più, delle situazioni della vita delle persone sono così perché la persona ancora non conosce, perché la persona ancora non è sveglia alla conoscenza della vita e alla conoscenza di come funzionano certe cose, perché come vedete io vi consiglio anche di prendere appunti scritti su queste lezioni, assolutamente, perché scrivere manifesta, coagula, scrivere coagula. Se voi non vi scrivete niente, rimarrete... Ok, ho capito, però poi dopo tre mesi, eh, capite, rimanete nel limbo. Ecco, tanta gente vive nel limbo solo perché non si pone obiettivi, quindi per concludere questo piccolo discorso. Cosa vuol dire obiettivi, piccolo termine, breve termine, medio termine? Vuol dire che io dico, ok, tra un mese voglio 10.000 euro al mese? No, perché questo qui è un obiettivo che non è realistico. Obiettivi magari a lungo termine, tipo en entro 5 anni voglio arrivare a 10.000 euro al mese, sì, perché no? Questo certo, però gli obiettivi devono... Ecco perché... Prima mettete quelli a lungo termine e poi la domanda è come ci arrivo lì? Se siete in famiglia meglio, se avete una compagna meglio, come ci arriviamo lì? Quindi prima di tutto serve un obiettivo, due, tre obiettivi a lungo termine, però non a lungo termine 30 anni, 5 anni, massimo 10, però già è tanto 10, ok? Ok? In, se siete insieme a qualcuno si fanno insieme queste cose, ok, l'obiettivo è messo, e cioè gli obiettivi devono essere anche grandi, cioè devono essere obiettivi belli e realizzatori, cioè vi devono realizzare nella vita, non deve essere obiettivo, vorrei arrivare a 100 euro in più al mese, non ha senso un obiettivo così, non li mettete neanche perché un obiettivo a lungo termine Voglio arrivare a 1000 euro in più ogni mese Non ha senso Questo non è un obiettivo a lungo termine Ok? Lungo termine deve essere come voi Poi vedendovi lì Vi sentite realizzati Vi sentite bene Sentite che finalmente è quel che volete Ok? Sarà semi Semi Esagerato È ovvio, no? Ma c'era anche... Diversi proverbi del passato, che, il proverbi dell'arciere, no? L'arciere che tira l'arco o la freccia, no? E scocca la sua freccia per fare il centro a 50 metri. Lui nella sua mente guarda a 2 km e lancia a 2 km. Poi la freccia si fermerà prima, si fermerà a 50 metri. Ok? Non siate limite a voi stessi. Il limite a voi stessi, non dovete essere voi, ok? <ride> Se no, è il tau doppio. T -t -t il suono della tt, ok? Vi mettete un tetto, ok? Protegge, ma anche, no? Eh... Invece no, dovete mettere un tau e poi tutto la al della vostra vita, che è quello che va avanti, si muoverà verso il vostro ehm, tau. Dunque, obiettivi a lungo termine, quindi devono essere così, semi-esagerati, ok? Voglio arrivare a 500 miliardi di euro al mese è stupido, va bene? Però deve essere grande, non piccolo. Medio termine, perché? Perché voi da quando vi siete messi l'obiettivo lungo, poi cosa vi dovete chiedere? Ok, come ci arriviamo è chiaro che non avete la risposta, la dovete cercare. La dovete cercare con tutti voi stessi. È lì che muovete le forze psichiche, di informazione, di pensiero, come se fosse una barca che inizia a remare, dove? Verso quell'obiettivo. Vedete che non c'è fideistica o cosa? È scienza questa. Solo che se fin da piccoli vi hanno detto le... Cavolate, per farvi rimanere pecore e non avere mai mano sul vostro destino, i Tau ve l'hanno messi loro. È chiaro il discorso? Non è che sei uno scienziato, eh! è molto semplice, ma conoscenza. Quindi è chiaro, non, non è che dite, eh ma non lo so, di è, è ovvio che dovete fare un grande lavoro, anche solo per capire come ci arriviamo. Certo! Eh, cosa credete? Che il bue quando fa la, con la ratro non sta facendo un lavoro per arrivare al, al tau, al paletto, al marchio, insomma, finale... Questa è la vita, come si crea la vita, ok? Quando però, però quello lì lo dovete lasciare l'obiettivo a lungo termine, non è che dite all'ora troppo difficile, lo riduco, no, deve rimanere lì. Poi, non vi verranno forse un minimo di percorso, un minimo di inizio, va bene, non vi verrà il primo giorno, e allora, secondo giorno, si studia un'ora? potete due ore tu e tua moglie tu e tuo marito al tavolino con un computer due computer ta ta ta ta ta ta ta, si sta capendo cosa dobbiamo fare per lì perché noi si arriva lì quindi si sa che si dovrà lavorare ma dobbiamo capire cosa fare seconda giornata è andata male abbiamo però Scritto delle idee a caso sui fogli. Non è andata così male, no? Terza giornata, uguale, un'ora, due ore a tavolino, siamo nella stessa famiglia e si si pensa insieme. Cosa si fa? Che? Okay. probabilmente inizierò a lavorare in un certo modo per un po', dopo si lavora in un altro modo, poi si può aprire un'altra cosa, poi si... Cosa è che si fa? Sforziamoci, sfor... Così voi state iniziando a muovere i remi della barca verso l'obiettivo a lungo termine. Forse per la prima volta, ecco perché all'inizio è difficile riuscire a capirci qualcosa eccetera per questo. Perché non l'avete mai fatto, tante chiacchiere ma poi no, i remi non l'avete mai mossi verso l'obiettivo. Spesso non c'è nemmeno questo obiettivo. Figuriamoci voi se potete aver mosso i... Re... E si lamentano tutti. Ogni giorno lamentele. Io lo so perché ricevo i messaggi Whatsapp ogni giorno. Ogni giorno lamentele sulla lamentele sulla lamentele sulla lamentele. Io vi sto spiegando il motivo per cui siete trascinati da tutto e da di più tranne che da voi stessi. Ok? Quindi, perché... Questa forza di cui stiamo parlando, non la gli uomini non la conoscono molto, questa forza no, di Atah di cui stiamo parlando non è conosciuta e quindi uno non la usa. Ma se voi iniziate a leggervi anche le interviste di chi veramente ha fatto i soldi, di chi veramente ha avuto un grande successo, partendo da zero è chiaro perché tante persone ovviamente hanno avuto un grande successo perché erano anche figli di persone di successo, ma quelli lasciateli stare, lo sapete che la maggior parte dei milionari si sono fatti da soli? Lo sapevate questa cosa? La maggior parte, cioè più del 60%, si sono fatti da soli, vuol dire che sono partiti da una famiglia povera o forse da una famiglia normalissima, ma poi hanno fatto quel che hanno fatto. Se uno mira quelle cose lì, Naturalmente, ormai ci siamo spostati in questo ambiente, no? in questo settore. Dovrà leggersi come hanno vissuto queste persone, cosa hanno fatto, come la pensavano. Tutto muove le vostre energie mentali, il vostro psichismo, vi muovete là e poi tutto quel che fate è verso la. I remi che muovete li state muovendo in quella direzione. E cosa c'è? Da piangere come bambini perché non sono ancora arrivato? Certo, devi remare, no? Ma cavolo, remare nella direzione oppure remare in un'altra, magari a quella contraria, fa tutta la differenza del mondo. Mm? Quindi, obiettivo a obiettivi 2 o tre a lungo termine. Dopodiché, obiettivi a medio termine. Lì, come funziona? Che um, vi date dei, dei, dei tau, dei paletti intermedi. Quindi, perché la domanda poi è come ci arriviamo là, ok, proviamo così, pro ok, ok, questo deve succedere sicuramente tra un anno, deve essere così perché altrimenti, no. eh. dopodiché ci sono gli obiettivi a breve termine, quindi lì ci sono i piccoli passi da fare per arrivare a un medio obiettivo. Questo può essere applicato anche nel fitness, per esempio, no? Uno vuole tornare in forma, eccetera, eccetera, ed è disperato perché non sa come fare. Certo, i tuoi remi stanno andando in quella direzione lì? Ecco, cioè sicuramente se ti vuoi mettere in forma devi agire sul fitness, sulla un po' di corsa, un po' di eser esercizi fatti bene, non che fai solo così, Uh, o tipo fai yoga e dimagrisci no, devi fare proprio de del fitness giusto cardio, ok? prima di tutto e quindi specializzarti in questa cosa un po' imparare queste cose no? un po' e poi troverai il programma giusto abbiamo youtube, abbiamo di tutto oggi e ti darai degli obiettivi obiettivo a lungo termine obiettivo a medio termine obiettivo a breve termine alla fine della settimana ma no, alla fine della settimana devo aver perso 5 kg, non ha senso. Alla fine della settimana devo essere riuscita, per esempio, a eh, esercitarmi ogni giorno per 20 minuti. Oppure se agite sulla dieta, per una settimana io devo essere riuscita a eliminare gli zuccheri, in qualsiasi maniera, gli zuccheri merendine, cose così. Non ne prendo nemmeno una. Cioè... Tutto nella vita deve essere fatto in questa maniera. Ponete i Tau e lasciate che la forza de Al, dell'Alef, della vita selvaggia, la forza proprio selvaggia che viene domata, no? Vi ricordate che vuol dire anche addomesticare, no? Cosa domestichi? Eh, la forza del bestiame che sta andando, il Tau, ecco e lo raggiunge, vi ricordate, immaginatevi sempre questa cosa qui, il campo, il campo è la vostra vita, no? Adama, il campo che voi arate con la forza della vita stessa. Dipende da voi, non dipende da qualcun altro. Dovete imparare? Certo, sicuramente. E allora dove sta il problema? Ok? Dunque, ho dovuto parlarvi di questa cosa, perché altrimenti non si sa cosa sono gli obiettivi e non si sa... Uno dice, vabbè, allora dunque penso questa cosa... No! Le cose devono essere fatte in modo scientifico, ok? Altrimenti non ha nessun senso, la magia non è, ok, la penso bene e accadrà. No! Non c'entra niente. Seguite le leggi dell'universo... Applicate le forze là dove devono essere applicate e la cosa accade. SCIENZA In questo caso, quindi, per spianare la vostra strada verso un obiettivo, e qui ovviamente obiettivo a breve termine, per esempio, oppure anche a tutti. La spianate con tutti, prima quelli a breve termine, poi a medio termine, poi a lungo termine, e vi spianate la strada. Cavolo, allora sì che diventa importante, no? Ma se uno non ha un obiettivo specifico, chiaro, ok? Deve essere chiaro. Eh, ho dovuto farvi questa introduzione perché altrimenti poi uno pensa Ok, il mio obiettivo è essere ricco. Facciamo la pratica che mi ha detto Ecchio, dunque, dunque. Non funzionerà. Perché il tuo obiettivo non è creato nei piani sottili. Con la coagulazione necessaria. Non è creato. È solo fumo negli occhi, è solo una cosa fumosa, senza nessuna concretizzazione nei piani sottili. Figuriamoci se mai ti ci potrai agganciare. Noi stiamo parlando qui delle informazioni, stiamo parlando. Ma se, lo, se il tuo obiettivo non ha informazione creata nei piani sottili, come fai a, a agganciartici? E a dirigerci una potenza di suono o una, una potenza radice come questa? Dove la dirigi? È come se uno non sa dove andare, come se uno non sa dove andare, molto importante questa cosa qua da capirla bene. Quindi per spianare una, uh, la strada, quindi verso un vostro obiettivo dovete, prima di tutto, il mio consiglio è scrivere l'obiettivo, perché quando voi l'avete scritto, ve l'ho detto con, preciso, con precisione, con la chiarezza, con una scadenza... Quando voi l'avete scritto bene e sentite che è giusto, voi avete creato l'informazione precisa. Se non lo scrivete ed è tutto un po' così, ve l'ho detto, rimane un'informazione inesatta, fumosa, che magari oggi è in un modo, domani è un po' diversa, dopodomani è ancora diversa, poi... No, scrivete l'obiettivo in un modo giusto, dopodiché quindi avrete l'informazione. Basta, cioè vi è servito solo per avere l'informazione giusta. Vi prenderete un momento: anche qui candele incensi non servono non servono. Chiudete gli occhi tranquillamente, visualizzerete il vostro obiettivo. Qui dovete avere un po' di visualizzazione, mentre nelle altre, non serviva molto. Qui un po' serve. Vi ho detto, ci sono tante sfumature, tanti metodi, tante applicazioni. Questa metodologia qui usa un po' anche la visualizzazione, ma non vi preoccupate. Perché la potenza vi darà poi l'energia necessaria, la forza necessaria per visualizzarsi da solo. Quindi non dovete poi sforzarvi voi di visualizzare qualcosa. Quello no. Uh, chiudete gli occhi. Sentite l'informazione dell'obiettivo in alto a sinistra. Sentitela. Che ci sia l'obiettivo. Come se fosse un cerchio, no? C'è... Ecco perché vi serve l'informazione, <ride> se no cosa c'è? Boh, forse sì, forse no. C'è la parola obiettivo, eh, eh, no, ok, ci deve essere quell'informazione che avete scritto. Quando c'è, poi invece in basso a destra, come abbiamo fatto prima della mappa che ho disegnato, è uguale, quindi eh, in alto, praticamente in alto a um, sì, in alta sinistra, ci mettere... Poi qui voi mi vedete specchiato, lo so, non so perché la telecamera fa così. Comunque, ascoltate anche la voce. In alto a sinistra, voi mettete, invocate l'informazione del vostro obiettivo. In basso a destra, invocate l'informazione vostra, personale. Tac! Ok, c'è la mia informazione? C'è tutta? Sicuro? Aspetta, ok. Ecco. Ora c'è tutta l'informazione. Dopodiché vi focalizzate solo sull'obiettivo, informazione dell'obiettivo, no? E iniziate a pronunciare la radice. Quindi, attà, attà, attà. Lo vedrete che si illumina. Attà, attà. Dopodiché, quando vi si illumina un po', vi pulsa un po', Dovete far partire, però deve andare da solo, Ma di solito succede anche da solo, però se non succede lo fate partire voi Una, una linea, una piccola linea, un piccolo impulso a partire dall'obiettivo Quindi vedrete che parte una lineetta, diciamo così, ma voi continuate eh? a ta, a ta, a ta, a ta Ecco, vi parte una lineetta luminosa, da, parte da sola di solito, però se no la fate un po' partire e inizierà piano piano, man mano che voi vocalizzate, a creare un percorso. Come quello della caccia al tesoro. Non sarà un percorso dritto verso di voi. Sarà un po' ondulato, a volte gira, a volte passa degli ostacoli, a volte eh, va in alto, a volte va in basso. Che... Voi non fermatevi, continuate quindi a. ta, a ta. Atta, continuate a vedere questa linea che di solito è luminosa giallo bianca ok la vedrete non è proprio bianca bianca è sul giallino luminoso lasciate che atta crei questo percorso per voi è una forza che voi state chiamando quindi vi sta creando il percorso non fermatevi fino a quando non vedete che il percorso anche se con tutti gli ostacoli con tutte le curve non è arrivato fino a voi Continuate e vedrete voi che vi irradiate di questa luce, diciamo, vi pulsate anche voi. Ecco, quando iniziate a essere carichi anche voi, allora vi potete fermare, aprite gli occhi e potete dire asce. E basta. Ok? È come se lo inviate. L abbiamo già parlato, no di asce. È sufficiente! Avete creato le possibilità che si manifesteranno per raggiungere il vostro obiettivo, quindi iniziate a svegliarvi a voi stessi e alle vostre capacità, perché è così che si matura in una via magica e si matura comunque anche nella vita stessa, prendendosi responsabilità e anche ehm, capacità di sviluppare il nostro potenziale. Ok? Non dovete aspettare mai che qualcuno vi regali le cose o che qualcuno vi dia la grazia o che qualcuno vi dia quel qualcosa in più non vi serve niente vi serve solo svegliare le capacità che avete già ma che nessuno però forse anche, nei, anche i vostri genitori lo sanno nessuno vi ha mai insegnato cosa l'essere umano se sveglio a se stesso potrebbe fare ricordatevi che l'Adam è portatore dell'Alef e Alef è esattamente la lettera del mago.